L'ho trovato! No no no no no no andiamo accenditi Ok si accende Mi vedete di nuovo così perché indovinate dove stiamo per andare Stiamo per andare a cercare Talking Juan perché la mia amica Mi ha detto che l'ha trovato fuori Vicino a casa mia Dunice ho scoperto che vicino a casa tua Si nasconde Talking Juan Ovviamente io seguirò le sue Tracce mi ha detto che ha trovato In giro delle tracce di sangue Che portavano esattamente a Talking Juan e quindi adesso le andiamo A cercare pian piano Ragazzi io sono molto emozionato Perché veramente Cioè queste cose nella vita reale Mi, mi, mi piacciono un sacco E allo stesso tempo mi spaventano Andiamo C'è una traccia di sangue Come vedete ci stiamo avvicinando a Talking Juan. Scrivetemi nei commenti se sapete chi è Talking Juan. In questo periodo sta molto spopolando E questa applicazione è maledetta Ma la mia amica ha detto di averlo visto dal vivo Veramente E quindi noi adesso andiamo ad assicurarcene Non è che io mi fidi molto eh, della mia amica Cioè nel senso sì mi fido Però cioè se mi dice ho visto TolkienJuan Capite che è una cosa un po' più difficile da credere Invece io ci credo solo se lo vedo con i miei occhi Quindi adesso andiamo assolutamente ad investigare Intanto io sto... Continuando a tenere traccia A guardare se ci sono altre tracce di sangue in giro. Cioè volevo dire di ketchup Ok mi sa che ci stiamo avvicinando Stiamo andando per la giusta direzione Il che questo mi fa ben sperare E ragazzi qua c'è qualcosa di strano Non sentite qualcosa di strano nell'aria E intanto ne abbiamo trovato un'altra Stiamo andando per la giusta direzione Forse dobbiamo andare verso quella parte Non lo so eh, raga non mi fido di queste zone Potrebbero essere zone losche Qua l'aria sta diventando sempre più strana Io vi dico ho oh, una strana sensazione Non vorrei che questo Talking Juan Fosse qui nei paraggi per davvero Perché Raga, ho visto qualcosa Che caspita è quella roba? Non lo so, non riesco tanto a fidarmi, raga Però mi sta piacendo molto questa avventura Che stiamo facendo? Cos'è stato? Io non so se ho visto qualcosa di strano Però... Scusatemi, ma vi devo far vedere perché mi sembra questo, che questo posto sia inquietantissimo Cioè, guardate qua, guardate Ditemi che non è inquietante Che caspita di posto è questo? Io non sapevo di averci Ma secondo me è la contaminazione di Talking Tom Guardate, è tutto così strano, no? Cioè, raga, mi sembra stranissimo questo posto io, io poi sto vedendo cose Che vi giuro, non so Ah, un'altra un traccia di sangue Questo posto è maledetto Ma non solo da Dao Kinchuan, da tantissime cose Cioè, vi giuro, ultimamente stanno succedendo Un sacco di cose molto misteriose Segrete e strane Che io non avrei mai immaginato Che sarebbero successe e quindi io vorrei capire quali sono i misteri di questo posto, perché effettivamente, cioè, ma raga, ma, cioè, avete, ma state guardando? Cioè, non, so, non so se vi rendete conto, ma, ma perché è tutto così grigio? È tutto grigio? Non ci sono altri colori? Poi raga, cioè, posso dirvi la, la totale verità? Io non sono spaventato solo da Tolkien i io in questo posto ho anche paura che tipo arrivi qualche... Strana persona <ride> Mi rapisca cioè, Mi rubi Mi ruba magari Non vorrei mai quest questa cosa Capito Ragazzi Vedete Allora qua secondo me È il posto Di Tolkien Juan Questo posto È pienissimo di misteri Io non so Che caspita ci sia qua E ho paura. A parte che lì eh, A volte possono passare gente E già il fatto che Lì non c'è nessuno Mi fa pensare Che effettivamente Ci sia qualcosa di molto Particolare in questo posto ragazzi, No, Ragazzi Ma lo vedete è lì! Oh no, no, no, no no no no no no no questa cosa è assurda, raga! Ma dove siamo finiti? In che posto siamo? Oh mio Dio! Aspetta, io adesso provo a chiedergli una cosa. Ok, non c'è più purtroppo. Il concetto è che magari potrebbe essere una sorta di fantasma, quindi io adesso gli chiedo di fare un rumore se mi sente. Tolkien Juan, puoi fare per favore un rumore se mi senti? No, no, no, no, no, no, no, no, no. Questa cosa non va bene. Devo capire quali sono i misteri di questo posto. <sì> No, no, no, no, no, no, no, Io sto correndo da Talking John Praticamente mi stavo inseguendo Io adesso non sono riuscito a riprendere Ma raga, vi giuro Mi stava inseguendo Questa cosa non è possibile, raga oh, Mio Dio Questo posto è infestato raga No, no, no, no, no, no, no, no Allora, io vi consiglio di non venire mai qua Se, se conoscete questo posto Non veniteci Assolutamente Raga, cioè, è la cosa più inquietante Che io abbia mai visto in tutta la mia vita Mi sa che io devo venire qua con dei miei amici E se tipo Talking Cioè mi vuole tipo uccidere Io praticamente eh, ho la protezione anche dei miei amici, capito? Cioè questo dovrebbe essere La cosa più inquietante Cioè questa è la cosa più inquietante che io ho mai vissuto Io vi consiglio di non venire qua Quindi lasciate like e iscrivetevi a questo canale Mi raccomando Perché faremo altre indagini di questo tipo Assolutamente perché sono interessantissimi Ma allo stesso tempo sono anche molto Molto inquietanti e pericolose